ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi ve lo, ve lo voglio fare tutto romano ve lo voglio fa sto video sti cazzi di chi parla italiano io parlo romano e niente oggi ve voglio fare auguri de pasqua raga. oggi me la sento così ma la sento calla voglio fare auguri de pasqua a tutti quanti sotto come sottofondo c'è la musica di unti e bisunti perché, tanto, oggi si mangia, si beve, si se fa tutto. Se fa. Quindi, unti, bisunti, belli, belli, cazzuti, come mi ha suggerito un amico mio, unti e bisunti perché se mangia e si beve, quindi, a sto punto, partiamo con gli auguri. raga. allora, innanzitutto, faccio gli auguri a tutti, quelli che sono iscritti sul canale mio. A tutti tutti quanti che mi hanno fatto arrivare a, al punto che sto insomma agli iscritti che sto e, e di questo vi ringrazio tutti e vi faccio un augurio di una felice Pasqua a tutti quanti poi eh, che voglio, fa? voglio fare voglio fare auguri a, allo sponsor in primis famo pure auguri allo sponsor perché sennò no, quello non mi dà più un cazzo e poi alla fine poi famo l'auguri pure a, a chi fa l'account che sta sotto al canale mio, ovvero Ciccio Pasticcio comunque che famo? Gli famo auguri, gli famo, gli famo poi famo auguri alla ragazza mia, perché? primis, veramente andavano prima quelli, però vabbè, va. tanto gli faccio di persona, quindi niente che ve volevo dire, gà? che ve volevo dire? Spero che sta Pasqua vi va bene, che vi va divertite tutti quanti, che state bene che non fate cazzate, soprattutto che non fate cazzate e, e che passate bene, insomma, no? Poi che, che altro vi devo dire? Grazie per tutti i commenti che mi lasciate, perché comunque mi fa piacere i commenti, grazie a tutte quelle persone nuove che si sono iscritte e continuate a iscrivervi, continuate a, a farmi crescere, perché comunque ho bisogno di crescere, no? Io sono un pupetto, ho pure l'ovetto di Pasqua, voi vedete, l'ovetti che ballano qui, e quindi ho bisogno di crescere anche perché, eh, oh, come sono cresciuti tutti. Magari mi piacerebbe crescere pure a me. Ma no, per ambizione regà, ma figuratevi, ambizione a me me ne frega un cazzo. Però magari per raggiungere un traguardo, per fare qualcosa, per di cazzo, ci sono arrivato pure io, e quindi, e quindi, niente. Continuate così, aiutatemi datemi veramente una mano e detto questo che altro cazzo che devo dire oramai ho detto tutto quindi auguri pure a tutte i di chi di Roma auguri a tutto lo staff che mi aiuta sempre a fare il glitch e detto questo rega, ve lascio un saluto un bel salutone un abbraccione a tutti al prossimo video ciao a tutti